Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, in questo video voglio provare a portarvi con noi nel backstage di una giornata da content creator. Oggi abbiamo una giornata dedicata alla creazione di contenuti, oggi è sabato e come ogni mattina andiamo al mercato. Da qui a Natale è l'ultima occasione che io ho per andarci perché poi gli altri weekend sono occupata con il corso di formazione quindi è da un po' che nella mia testa sto pensando di creare un reel dedicato al mercato eh, dove eh, vi racconto questa realtà, perché mi rendo conto che ogni volta che faccio le stories ricevo tantissime domande e quindi eh, ho pensato di creare un reel in modo che eh, sia anche fruibile nel tempo, condivisibile, eccetera. Allora, come funziona la creazione di un reel o di un contenuto, eh, in questo caso video su Instagram? Ci deve essere una sorta di timeline slash storytelling, cioè un contenuto non viene creato a caso, quindi noi abbiamo fatto già una sorta di brainstorming, sulle varie clip e ci siamo già immaginati dentro la nostra testa come verrà il video. Quindi la prima clip è l'ingresso del mercato dove si legge Sogemi e ci sono io che... Uh, faccio tipo, yeah, siamo qui, Yupie" yeah! e poi lì ci saranno dei super, e i super sono delle scritte, che, quelle scritte che vedete sopra, dove dico, ad esempio, esiste un posto a Milano dove uh, è possibile acquistare frutta e verdura a poco prezzo, ok. Quindi c'è la camminata, si vede questo, e poi praticamente si entra dentro e si susseguono una serie di clip, con musichetta sotto, quindi non è un video parlato, lo faccio, cioè c'è anche la possibilità di fare un video con lo speakeraggio, però io preferisco in questo caso mettere la musica e mettere le scritte. E quindi poi si vedono delle clip di, della situazione dentro, dei prezzi, dell'eventuale magari eh, rapporto che c'è fra l'acquirente e il mercato e il banco. E poi ovviamente tipo le scritte dicendo: è aperto so, al pubblico solo il sabato mattina chiude alle 12.30 si possono acquistare eh, cassette e non pezzi singoli quindi dare tantissime informazioni nel susseguirsi di queste clip e poi concluderei facendo un rendezvous, un giro di quello che noi abbiamo preso questa mattina o magari eh, raccolgo clip dalle volte scorse facendo vedere la frutta e le verdure che abbiamo acquistato noi quindi dentro la nostra testa c'è già tutto il videoclip e questo, eh, questa cosa è, è sempre così: cioè, anche quando creo video per YouTube, anche che siano vlog o um, video di viaggio, eccetera. Io quando filmo so già come Andrò a editarlo, cosa voglio raccontare, come andrò ad aggiungere i pezzi In modo anche da creare uno storytelling, uno storyline che abbia un senso Questa è una skill che ho sviluppato nel tempo eh, Infatti i miei primi vlog erano un po' sconclusionati Però eh, poi eh, più sono sconclusionati in fase di creazione del contenuto Più poi è difficile la fase di montaggio Se la fase di creazione del contenuto è già ben pensata poi la fase di montaggio è molto più rapida, quindi io ora sono pronta, ovviamente sto aspettando Jimmy perché figuratevi se lui è pronto, e andiamo. Allora, ha senso? Come? Allora, ah Jimmy è quello dell'estetica, quindi no cestino, no palo, no persone, per lui... Allora, vieni un po' più in qua, vieni, vieni un po' più in mezzo all'erba, ecco. <ride> in citronliti <ride> dopo il mercato abbiamo pranzato e adesso siamo venuti in McFitful di Otessi a fare degli scatti oggi stiamo scattando Samsung e Ambrosie uh, allora, mh, cosa succede? praticamente i brand ti danno un brief, ti dicono ad esempio in questo caso di Samsung, uh, comunica le cuffiette e il, lo smartwatch sarebbe comodo e facilissimo fare una foto <ride> così Ovviamente sono consapevole che questa foto uh, non verrebbe apprezzata, probabilmente neanche dal brand, uh, perché comunica ben poco, ma soprattutto neanche da voi. E, uh, quindi il nostro compito è quello di leggere il brief e reinterpretare e um, fare il contenuto in base al nostro tipico contenuto solitamente eh, ad esempio, oggi ad esempio siamo venuti qua e abbiamo deciso di prendere un'ispirazione eh, molto eh, palestra e um, motivational quindi ci focalizzeremo molto magari su gesti atletici e um, gesti sportivi in modo da riuscire a sì comunicare e raccontare il brand ma allo stesso tempo dare un contenuto più o meno di valore, più o meno poi dipendere dall'interpretazione, di valore anche a chi mi segue quindi che sì certo c'è un brand di mezzo però comunque dietro c'è comunque un messaggio è ovvio che questo è parte di tutto il lavoro come vedete ci dedichiamo a creare contenuti utili alle persone che siano o meno sponsorizzate da Brad. quindi ora continuiamo e cerchiamo di portarci a casa questi contenuti <ride> metà delle volte io non so cosa stia scattando però alla fine nascono tutti i suoi bellissimi scatti si può sempre migliorare però mi sembra di una continuaria no certo Me lo so scelto bene. Oltre <ride> prima di arrivare in stato. Ah sì, è vero. <ride> Alla dodicesima. <ride> Buona la prima, raga, non esiste. 220 volte. <ride> Senti, va a cambiarmi, mi cambio. Una volta filmato il contenuto si passa alla fase di editing, quindi il montaggio dei video lo faccio su Final Cut Pro. Anche per i reel potrei farli direttamente da Instagram, ma è un bordello, uh, mi ci perdo, mi si tagliano le cose, quindi io da buona youtuber preferisco utilizzare Final Cut. E poi mandarmelo direttamente sul, sul telefono, vedere come funziona su, su Instagram poi eventualmente rieditarlo, risistemarlo, è un po' un e risposta non è mai pronto alla prima, è un continuo aggiustamento per cercare di creare il miglior contenuto questo per quanto riguarda i video, mentre per quanto riguarda le foto utilizziamo Lightroom che è un photo editor quindi questi sono i contenuti che abbiamo creato in questi giorni si editano le luci quindi vi prendo questa che è stata editata abbastanza per dare questo alone un po' di profondità eccetera questa foto era così vedete si basta la differenza è questa e, e ognuno poi se la edita come gli piace può aggiungere, può cambiare può persino farmi rosa, quindi eh, è molto divertente, mi piace molto utilizzare Lightroom e, ed è veramente indispensabile per quanto riguarda la post-produzione. Io solitamente vado online alle 10, non c'è un particolare motivo in realtà, però eh, per me quando secondo me la mia community è più attiva, in realtà ci sono tra gli insights, è possibile vedere che... E le persone sono più attive verso mezzogiorno e la sera quindi io pubblico a metà tra le 10 11 eccetera così che becco tutti alla fine è molto relativo se il contenuto piace piace a prescindere dalla fascia oraria ci siamo ho messo anche tutti i super e ora dover pubblicarlo Ogni volta che si pubblica un reel È un po' un all'otto in realtà Perché non sai bene se poi andrà tutto bene Però in teoria Sulla carta qui sì, Che ogni tanto li sminchia Oh raga nonostante tutto Cosa avevo detto Si è sminchiato eh, Per fortuna solo due super ah, Instagram Volevo concludere questo video facendovi vedere l'attrezzatura che abbiamo, allora questa è la macchina fotografica e questa qui è la Sony Alpha 6004 e, e ha la particolarità di avere lo schermino ribaltabile, sale tutto su, ta, ta, ta perfetta e per i vlog. Ok, e invece questo è il DJI, che è una videocamerina con stabilizzatore integrato, super eh, comoda, pratica, da quando ce l'abbiamo tutti i video sono molto più stabilizzati, è perfetta per quando si fanno vlog itineranti, che eh, se no, non so se ve ne eravate accorti, anzi sì, ve ne eravate accorti, ma spesso eh, alcune scene con questa macchina fotografica venivano traballando, invece queste ha... Ah, lo stabilizzatore integrato e quindi è molto più comodo si attacca con questo al telefono quindi si può anche gestire e basta poi ovviamente flash, luci, treppiede magari ne parleremo in un altro video se poi vi può interessare e basta io concluderei qui questo video oggi per me è una giornata di relax riposo e uh, niente spero che questo video vi sia piaciuto e che questo uh, day in the life, nel backstage uh, di un content creator, <ride> sia stato magari interessante per voi. Penso sia una cosa che magari chi non, ovviamente, chi non fa questo lavoro non poteva sapere, non può immaginare. E basta. Fatemi sapere se ne volete altri di questo genere, io mi sono molto divertita. Quindi io vi saluto. Vi mando un forte abbraccio